Ed eccoci ancora live con le fonti in San Focus, l'evento e allora stiamo analizzando ancora la situazione politica e non solo, però insomma dopo qualche giorno dal voto che ha eh, dato la vittoria schiacciante del centrodestra con la guida di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, se ne stanno dicendo di tutti i colori, quindi insomma stiamo eh, non a caso eh, ascoltando le eh, voci delle firme del giornalismo italiano che tutti i giorni si occupano di questo, allora do il benvenuto a Pietro Senaldi con direttore di Libero, Pietro, grazie. grazie per essere con noi, ben trovato, grazie mille. Grazie a voi. Allora, ho detto, se ne stanno dicendo di tutti i colori, eh, intanto ti chiedo, poi dopo eh, facciamo un po' di domande così, flash, ehm, cosa ti aspetti da questo governo? Eh, la, la vittoria, insomma, probabilmente era già nelle attese, cosa ti aspetti tu? Che cosa potrà dare all'Italia? Innanzitutto mi aspetto che si faccia in dei tempi eh, ragionevoli, che significa tre settimane, senza dare un cattivo spettacolo nei litigi dei posti, ovvero sia mi, mi aspetto che ci sia una certa concordia, la Meloni ha parlato del tempo della responsabilità e adesso mi auguro che lo dimostri lei e tutti gli alleati mm. temi, Dopodich... temi che sì, possa, beh... scusami ti interrompo solo su questo, temi che possa iniziare un po' un balletto dei totoministri cioè il cosiddetto totoministri, no, temi questo ci auguriamo di no, non possiamo perdere tempo? Sì, questo è un po' il tema, non è che io ho paura di questo però non vorrei che accadesse perché sarebbe un pessimo biglietto da visita okay. eh, secondariamente noi non dobbiamo aspettarci molto perché i problemi dell'Italia sono tanti e eh, non si risolvono con una bacchetta magica in eh, pochi mesi e ah, non basta neanche una coesione politica per risolverlo perché qui c'è un paese che deve cambiare assolutamente pelle in uno dei momenti più difficili della storia, con una crisi mondiale eh, sotto gli occhi di tutti, perché come dice il Papa il conflitto in Ucraina è già una guerra mondiale, perché sta sconvolgendo le economie di tutti e anche gli equilibri mondiali e eh, con un debito cosmico, che è quello che abbiamo noi, e eh, siamo anche i più indietro eh, nel fronteggiare eh, il caro bolletto, sia a livello politico, perché eh, ahimè eh, questo governo eh, che lascia non ha fatto molto se non provare a tappare qualche falla, sia a livello diciamo così, industriale di produzione dell'energia perché scontiamo decenni di voluta retropezza. Mm. sì sì poi la stangata delle bollette insomma, è stata annunciata proprio nelle scorse ore quindi la soluzione del problema evidentemente non c'è speriamo che ecco questa è la priorità la stessa Meloni l'ha detto l'energia è il tema principale poi peraltro ci sarà la finanziaria il periodo ehm, chiede proprio delle tempistiche serrate ehm, c'è chi sostiene perché eh, so che tu sei intervenuto proprio tra le altre cose su questo nel, in altre trasmissioni che eh, alla fine Giorgia Meloni eh, abbia vinto soprattutto perché ha parlato molto di reddito di cittadinanza cioè ovviamente criticandolo tu l'hai definito se, dimmi se, se è una definizione non corretta uno strumento di controllo della popolazione sbaglio e perché hai detto questo pietro beh io credo che sia uno strumento di controllo della popolazione perché eh, tu diciamo così è una popolazione una parte ovviamente della popolazione disperata eh, alla quale tu in realtà non offri possibilità di sviluppo ma offri solo un sostegno no? è il classico pesce al posto della carna da pesca e, e se io ti do la carna da pesca prima o poi tu puoi anche diventare un pescatore ed essere autonomo se io ti do un pesce eh, tutti i giorni sarei lì a chiedermelo perché devi mangiare tutti i giorni e allora con 4 lire perché sono veramente 4 lire ti tengo poco sopra la soglia di sussistenza e alla fine io non voglio parlare di voto di scambio eccetera eccetera, ma c'è un annichilimento eh, intellettuale, culturale, morale ed economico della popolazione e poi ovviamente quando uno è ridotto a uno Stato Paraumano, fa quello che vuoi. Tutto. Ma il 15% che Conte ha preso, che poi è eh, arrivato molto dal, dal sud Italia, eh, un risultato anche più di quanto potessimo aspettarci, probabilmente anche lui è dovuto a questo? Secondo te, al reddito di cittadinanza? Lui nega, però eh, è una parte questo, perché laddove ci sono più redditi di cittadinanza, più alto è il consenso di 5 Stelle, quindi una parte è questo, l'altra parte è il buco enorme che il PD ha lasciato a sinistra, che in parte è andato a Fratoianni, che dal mio punto di vista è un politico che non ha molto da dire, eppure ha preso un risultato straordinario rispetto alla sua proposta, e in misura maggiore è andato ai 5 Stelle perché sai, se manca l'offerta a sinistra, la sinistra si rivolge altrove, è mancata l'offerta a sinistra del PD, no? Ieri la Bodrini è stata contestata dalle femministe comunista del PD Pietro ti chiedo cosa rispondi cosa dici a chi parla di fascismo perché um, insomma continuiamo a sentire no? attenzione andiamo verso una dittatura e cioè, tu cosa ti senti di rispondere a chi continua con questo eh, insomma, parlare di fascismo diciamoci la verità è un po' un terrorismo psicologico poi eh, ciascuno la pensa come vuole ci mancherebbe ma cosa rispondi tu? Beh io non sono uno storico però non solo non ci sono le condizioni storiche ma non è proprio questo l'approccio no? eh, centrodestra non punta il fascismo è una dittatura che puntava appunto come si diceva prima anche al controllo della popolazione io non credo che né la Meloni né Salvini né tantomeno Berlusconi eh, puntino al controllo della popolazione eh, a non c'è proprio nel centrodestra non c'è il minimo afflato verso il fascismo mm. Lo vedo più dall'altra parte. Se vogliamo intendere con il fascismo un regime autoritario che vuole imporre la propria ideologia a tutti. L'ultimissima cosa, eh, Pietro Senaldi: il titolo Ma l'Italia di cosa ha bisogno davvero? Cosa pensi dovrà subito mettere sul tavolo il governo? Se, appunto, abbiamo detto, non, non possiamo permetterci di perdere tempo. Da dove partire? Cosa ha bisogno l'Italia per veramente cominciare a rinascere? L'Italia ha bisogno di liberare le risorse dei propri cittadini, quindi meno Stato, meno burocrazia, meno rotture di scambio. Ok, quindi una, una situazione più snella, ma questo lo stiamo, cerca, stiamo cercando, di, diciamoci la verità, non c'è ancora riuscito nessuno, il giorno che un governo riuscirà a snellire tutto e a levarci di dosso questa zavorra che è quella che ci fa davvero essere meno competitivi rispetto ad altri paesi, sarà il governo giusto, eh, quindi speriamo, incrociamo le dita. Gra grazie a Pietro Senaldi, da, a voi, da buona, buona giornata, grazie a, a te voi. Pietro per essere stato con noi.